Beh, voglio veramente ringraziare l'onorevole Suzzani per questo contributo di battaglia, per aver evocato anche alcuni temi eh, scottanti del dibattito politico ed economico di questo periodo, tra cui la cosiddetta via della seta, che come vedete anche di, anche di, di squincio, ma riguarda questo convegno e questo dibattito. Ci ha raggiunto nel frattempo il professor Vincenzo Pepe, che saluto, che è il presidente di Fare Ambiente, per iniziativa del quale... Eh, c'è questo convegno, accanto a me si è seduta Elisabetta Gardini che tra poco interverrà molto evocata per la sua attività combattiva in questa vicenda. Adesso torniamo ai rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni che vivono nella pelle e nel sangue questo problema e do la parola a Massimo Trapletti, presidente di Confida. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Io incomincio il mio intervento mostrando due distributori automatici che immagino siano comuni a tutti perché sono presenti negli uffici, nelle metropolitane, nelle aziende e negli aeroporti. E quindi eh, sono prodotti, distributori che erogano bevande calde, caffè, bevande fredde e snack. Una cosa che sicuramente è meno nota è che noi come distribuzione automatica abbiamo, deteniamo una leadership a livello eh, europeo, siamo un'eccellenza italiana, un Made in Italy. Nella nostra filiera appartengono le aziende produttrici e distributori automatici, che sono leader in Europa per il numero di macchine prodotte che innovano e vendono in tutto il mondo. Partecipano, sono, fanno parte 3.000 aziende di gestione, nei quali lavorano 33.000 addetti che erogano un eccellente servizio di caricamento e manutenzione dei distributori presso eh, i punti di, dove sono installati partecipano a questa filiera le aziende che producono i prodotti per cui innovano e investono per entrare in questo canale rendendo macchinabili i prodotti che poi vengono utilizzati nelle macchine e partecipano come abbiamo sentito anche prima a società che eh, producono eh, prodotti monouso e che sono uh, specifici per il nostro mondo quando parlavo di eh, leadership la distribuzione automatica italiana è eh, in assoluto uh, la, la, la più grande di, catena di distribuzione di alimenti autom in, automatico in Europa abbiamo più di 810.000 distributori installati e questi 810.000 generano la seconda la Germania con circa 500.000. 500.000 e queste eh, 810.000 macchine generano circa 3,5 miliardi di fatturato l'anno e circa 11 miliardi di eh, erogazioni all'anno. Il nostro settore utilizza tre dei prodotti che sono eh, eh, diciamo menzionati nella direttiva europea e che sono tre eh, prodotti che sono tecnici e difficilmente sostituibili. Sono la paletta in plastica, che la direttiva vuole bandire dal 2021 sono i bicchieri in plastica tra parentesi, paletta in plastica che è certificata e cento riciclabile, sono i bicchieri in plastica che la direttiva non dice di eliminare ma come abbiamo sentito prima solo quello di ridurre l'utilizzo entro il 2026 e eh, delle bottigliette in plastica in PET per l'acqua la, e le bevande fredde eh, che la direttiva anche in questo caso non dice di eliminare ma dice di regolamentare attraverso una modifica tecnica eh, garantendo che i tappi siano collegati alla, alla bottiglietta entro il 2025, che le bottigliette dovranno avere il 25% di plastica riutilizzata nella loro produzione e che devono essere riciclate il 77% delle bottigliette entro il 2025. Vi do solo un'indicazione, annualmente nella distribuzione automatica si vendono 750 milioni di bottigliette in plastica per l'acqua. Eh, eliminare le bottigliette in plastica per noi rappresenta in proporzione la riduzione dei posti di lavoro perché la maggior parte dei 33.000 eh, addetti sono per caricare i prodotti nelle macchine. Se eliminiamo il 30% del, delle bottigliette in plastica, in automatico il, 33, il 30% degli addetti dovranno essere mandati a casa. La direttiva europea, come abbiamo già sentito ha avuto un iter eh, molto frettoloso, non si sono valutate le conseguenze per le aziende che producono il monouso che guarda caso sono quasi tutte italiane, non si sono considerate le conseguenze per la catena che utilizza questi prodotti e guarda caso la distribuzione automatica leader a livello europeo ancora italiana. E, e di conseguenza la cosa paradossale è che la direttiva vuole eliminare le palette in plastica che sono un componente tecnico per i distributori automatici e come alternativa unica che come dicevamo prima sono totalmente riciclabili, l'unica alternativa che abbiamo sono le palettine in legno provenienti dai dal paesi asiatici che non sono sicuramente riciclabili che non sono certificabili e di conseguenza noi dovremo adattarci a questa situazione la seconda cosa sono i bicchieri ancora una volta i bicchieri sono prodotti tecnici non si possono utilizzare i bicchieri di plastica che voi trovate nella distribuzione, della distribuzione normale di commerciale perché sono prodotti fatti esclusivamente per i distributori automatici quindi sostituire il prodotto che è 100% riciclabile, che è lo stesso prodotto delle palettine e quindi sempre gli stessi materiali plastici e sostituirlo con qualcosa che oggi ancora non esiste perché le bioplastiche le stiamo testando il problema è che non garantiscono la tenuta alla temperatura di 90 gradi e di conseguenza oggi non è possibile sostituire i bicchieri. Il settore della distribuzione automatica, a nostro avviso, tra parentesi, non avrebbe dovuto neanche essere incluso nella direttiva europea. Ci sono vari motivi per, questo, per dire questo. Il primo è che il 97% dei distributori è installato in luoghi chiusi. Quindi luoghi come ospedali, uffici, aziende, manufatturiere, dove esiste la, eh, il recupero del, del, del rifiuto attraverso le municipali, quindi considerando che la direttiva parla di salvaguardare i, mali, i mari, noi del vending poco abbiamo a che fare con l'inquinamento marino, se, se il 97% dei distributori sono i luoghi chiusi. Un'altra cosa, come dicevo prima, paletti e bicchieri sono prodotti tecnici, non sono qualcosa che si può utilizzare o sostituire facilmente e, e la, la tecnicità la può garantire soltanto la plastica. E I nostri distributori sono anche negli ospedali, negli aeroporti, nelle metropolitane e eh, considerate che il, il monouso viene in, inserito in una macchina eh, garantisce l'igiene e la eh, sicurezza alimentare del consumatore, che alternativamente non saremmo in grado di garantire. Per questi motivi siamo rimasti molto sorpresi quando il Ministero dell'Ambiente ha lanciato il progetto del Plastic Free Challenge, eh, che prende di mira proprio i distributori automatici, con abolizione di determinati prodotti all'interno degli stessi. E il progetto Plastic Free, il nostro modo di vedere, contrasta in più punti con la direttiva europea. Infatti la direttiva europea non dice di eliminare le bottigliette in plastica, ma dice di riciclarle, la direttiva europea non dice di eliminare i bicchieri in plastica o quelli in carta con pellicola in plastica, dice di ridurli. La direttiva europea si applica a tutti i canali distributivi, non solo alla distribuzione automatica. E peggio stanno facendo i, eh, le amministrazioni locali italiane, ne abbiamo contate più di 100 che hanno emesso ordinanze, mozioni e normative locali che contrastano tra di loro e soprattutto contrastano con la direttiva ci sono alcune città che limitano o eliminano completamente i piatti altri che i bicchieri altri ancora le bottigliette in plastica creando una babilia normativa che è senza precedenti in questo articolo che voi troverete nella cartetta chi ha la fortuna di averla L'Italia oggi ci ha scritto proprio dove sono le problematiche e soprattutto racconta come sono illegittime alcune normative prese o ordinanze prese dai comuni e questo sicuramente non aiuterà l'ambiente ma creerà soltanto un infinito numero di ricorsi alla giustizia amministrativa anche perché non possiamo subire eh, direttive che non hanno eh, una, una base su cui appoggiarsi non ci sono leggi, non ci sono, la direttiva deve essere ancora eh, recepita allora cosa fare? Eh, qualcuno l'ha già detto prima l'unica cosa da fare per, per cercare di salvaguardare i lavoratori e le imprese italiane e soprattutto l'ambiente perché per quello stiamo, siamo qui e vogliamo parlare è quello di trasferire nella legge, nella legge che riceverà la direttiva europea lo spirito dell'articolo 1 del comma 802 della legge di bilancio in cui le aziende produttrici e il governo si impegnano entro il 2023 ad adottare modelli avanzati di raccolta differenziata con reintroduzione della plastica nel circuito produttivo Sperimentare e sviluppare bioplastiche, in particolare come si diceva prima italiane, non che vengono dall'estero, e raccogliere informazioni scientifiche e realizzare standard qualitativi. Il fatto che si parli del 2023 eh, fa la differenza tra eh, la crisi che può avere un'azienda che domani mattina è obbligata a cambiare il processo produttivo e l'innovazione produttiva. Per quanto riguarda il nostro settore, il nostro settore ha già dato vita e quindi ha già cominciato a lavorare su quello che potrebbe essere una soluzione per quanto ci riguarda, ricordiamoci che palette e bicchieri sono composte dallo stesso materiale, quindi 100% riciclabile. Abbiamo messo in piedi, come dicevamo prima, insieme a Corepola, Unionplast e IREN sulla, sulla piazza sulla, um, città di Parma, un progetto che si chiama Rivending. Prevede, fac molto facile da realizzare, non ci vogliono neanche grandi investimenti, prevede l'utilizzo di contenitori specifici vicino alla macchina che hanno un coperchio con dei fori eh, che sono delle dimensioni dei bicchieri, in modo che i bicchieri utilizzati possano essere impilati. Otteniamo tre risultati. La prima, lo spazio occupato del materiale di rifiuto all'interno di un sacco si, raddoppia, si diventa del 150% in più. Abbiamo il colore differente del sacchetto che, in modo che l'Iren in questo caso possa selezionarlo senza fare nessun tipo di ricerca e consegnarlo direttamente al Corepla saltando due fasi del processo attuale di riciclo e l'obiettivo che ci poniamo è quello di poter riutilizzare al 100% il materiale usato per paletti e bicchieri per ricostruire paletti e bicchieri in una perfetta economia circolare. Quindi, eh, il, a questo progetto hanno partecipato uh, nella città di Parma, come dicevano, le istituzioni come il Comune, l'Università di Parma, le società private come Barilla per esempio, le società di gestione che si sono messe a disposizione, la FLO che è una eh, società che produce monouso e questo ha dimostrazione che è possibile fare sistema e si può raggiungere gli obiettivi, gli obiettivi che la direttiva ci dà. Quindi... Un messaggio che vorrei passare per chiudere il mio intervento, innanzitutto ringraziando le istituzioni e i politici che hanno aderito a questo convegno, è che salvaguardiamo per favore le eccellenze e le leadership che questo Paese ha, salvaguardiamo le imprese e i lavoratori che ci lavorano. E secondo noi la politica ha un, un obiettivo molto importante ed è quello che sicuramente è di migliorare la vita dei cittadini e, e, e soprattutto quello dell'ambiente ma lo deve fare attraverso analisi tecniche, scientifiche e attraverso questo eh, cercare di eh, evolvere e non come diceva giustamente la signora Maglie non distruggere con una, con una direttiva o con una, un plastic free un intero uh, sviluppo tecnologico e scientifico fatto negli anni. Grazie. Allora. Vi dico come intenderei procedere. Darei la parola a, un, a qualche altro rappresentante del mondo dell'impresa e delle associazioni perché ci forniscono delle informazioni preziose per proseguire il dibattito. Poi vorrei sentire perché ci porta voci fresche di una battaglia fatta anche a Bruxelles, Elisabetta Gardini. E nel frattempo vi informo che il sottosegretario all'ambiente, Vania Gara, mi ha scritto che facendo i salti mortali tra Commissione Commissione Ambiente dove risponde sul DEF e una conferenza stampa sarà assolutamente qui prima delle 13. Quindi, e quindi chiudiamo col governo, abbiamo anche il governo che mi sembra importante. Adesso do la parola a Gian Giacomo Pierini che è il vicepresidente di Asso Bibe che è un termine che mi è piaciuto perché è molto pop, ma poi dietro questo modo di essere pop Bibe vuol dire bevande analcoliche, giusto? Prego. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Uh, io qui rappresento l'associazione che raccoglie l'industria delle bevande alcoliche in Italia, che è molto interessata al tema delle plastiche monuso e adesso vedremo insieme, vedremo insieme perché. Uh, la nostra è un'industria, si è parlato tanto a questo tavolo di, di industria, è un'industria importante per il Paese uh, che conta 100 stabilimenti distribuiti sull'intero territorio nazionale, che ha una filiera di 80.000 dipendenti perché qui si produce, qui si vende, qui si acquistano materie prime. Uh, eh, siamo un'associazione che rappresenta piccole e medie imprese del Made in Italy eh, e anche grandi multinazionali che sono presenti nel territorio anche da, da cent'anni e eh, un'industria un, un che in questo momento sta combattendo tante battaglie eh, abbiamo l'IVA tra le più alte d'Europa, abbiamo tra i consumi tra i più bassi eh, d'Europa eh, abbiamo un calo delle vendite a volume che è del 25% dal 2009 e abbiamo la battaglia sulla plastica eh, la plastica per noi eh, è un, come dire, un, non possiamo farne a meno eh, produciamo cedrate, chinotti, cole, acque toniche, tè freddi prodotti che quotidianamente utilizziamo e che distribuiamo soprattutto in Pieti. Il 70% degli imballaggi che utilizziamo è in Pieti. Abbiamo anche il vetro, abbiamo anche l'alluminio, però la plastica per noi davvero rappresenta una quota importante dei nostri prodotti. I pietini abbiamo parlato prima, una plastica ad alta qualità, riciclabile, che ha tantissimi vantaggi a livello industriale, a livello di distribuzione e che quindi è al momento insostituibile rispetto al nostro business. Facciamo un po' di chiarezza però perché eh, quando apriamo i giornali leggiamo tante inesattezze ma ci sono sempre due immagini in qualche modo che cappeggiano in questo momento. La tartaruga con il sacchetto di plastica in testa e la bottiglia di un nostro prodotto abbandonato eh, sulla spiaggia come se in qualche modo quel sacchetto e quella bottiglia ci fossero arrivati da soli su quella spiaggia. Eh, noi eh, contribuiamo al problema in queste dimensioni. Quindi vedete come i rifiuti che noi, produciamo, che noi mettiamo sul mercato, che poi diventano rifiuti, quindi packaging che mettiamo sul mercato rappresenta l'1% nelle plastiche immesse e da alcune analisi eh, il 6.3% dei rifiuti trovati eh, sulla plastica. Quindi siamo causa del problema con queste dimensioni eh, e vogliamo essere anche però parte della soluzione al problema e per questo abbiamo iniziato da anni a, a lavorare sul punto di partenza di quella che è anche il concetto di economia circolare, quindi la riduzione della plastica immessa sul mercato. Abbiamo sviluppato all'interno delle nostre industrie processi di lightweighting, quindi di riduzione della plastica in media del 20% con picchi in alcune aziende, alcune aziende sono un po' più in ritardo su questo ma abbiamo ridotto l'uso della plastica al limite fisico perché poi gran parte dei nostri prodotti sono frizzanti quindi non è che possiamo togliere troppa plastica se no il prodotto non è più frizzante e non può più essere commercializzato. Certo togliere la plastica significa abbattere i costi ma significa ah, dell acquisto della materia prima ma significa anche altri costi che nascono dalla gestione di rotazioni più alte perché più riduco la plastica che utilizzo per le mie bottiglie e più è corta la durata di vita del prodotto a scaffale, quindi significa che poi i costi di gestione eh, del, del magazzino aumentano enormemente. Allo stesso tempo abbiamo iniziato a introdurre e la prospettiva è di crescere in quella direzione, plastica riciclata all'interno dei nostri prodotti. Quindi ad oggi... La plastica dicevo, è insostituibile per, diversi, per diverse ragioni di marketing, abbiamo uh, dei packaging che sono richiudibili e la plastica in questa direzione è assolutamente perfetta, uh, come dicevamo prima a livello industriale è un materiale che ha una serie di garanzie fortissime, uh, è, un, è, un, è un packaging facile da, da gestire, leggero, uh, che ha un impatto come ricordava prima il Presidente Ciotti sulla vita, sul ciclo di vita del prodotto molto positivo per l'ambiente non voglio fare confronti con il vetro perché noi utilizziamo anche vetro e per noi il vetro è importante così come è importante l'alluminio però se consideriamo il trasporto dei packaging, diceva prima il Presidente noi possiamo trasportare 25.000 bottiglie di PET che arrivano nello stabilimento come preforme quindi poi vengono soffiate all'interno dello stabilimento in un metro cubo di prodotto, quindi ogni camion di vetro in realtà si può racchiudere in un metro cubo di plastica, oltre ovviamente alla facilità di gestione nella fase di produzione, alla sicurezza del trasporto e alla facilità di gestione anche nei punti di vendita. Questo per fare un po di chiarezza sulla plastica rispetto agli altri materiali, ribadendo che per noi sono tutti ovviamente materiali importanti che hanno ognuno una propria ragione d'essere, in particolari contesti di consumo. Come è stato più volte detto, quindi io vorrei evitare di ripetere cose, cose già dette, però eh, non c'è conoscenza eh, della discussione che sta avvenendo in Europa a livello locale. Assistiamo ogni giorno al proliferare di, eh, di ordinanze comunali, regionali, che eh, vietano l'uso delle bottiglie eh, a monouso in plastica, eh, perché fanno riferimento a una normativa che evidentemente non conoscono, non hanno letto, non hanno capito. Perché di nuovo vedere la foto della tartaruga col sacchetto di plastica in testa è più facile che leggere, studiare, informarsi, approfondire temi che richiedono un po' di attenzione e forse non siamo abituati molto ad approfondire in questo momento. Um... Questo per noi è un problema, poi a questa direttiva se ne associano altre che vietano la distribuzione dei prodotti in vetro nei centri storici o che limitano la distribuzione anche di vetro e lattine quando ci sono grandi quantità di persone, non si capisce bene noi come possiamo portare i nostri prodotti con i secchi, come andiamo al punto di vendita da distribuirli, questo non è chiaro e la filiera che impatta, eh, su cui questi eh, interventi sporadici e scordinati e confusi eh, delle stanno già impattando, impatta su quel tipo di industria, su quella realtà economica. Come abbiamo ricordato più volte ci sono delle dichiarazioni, delle intenzioni, delle aree che riguardano le bottiglie eh, in PET, riguarda il contenuto di materiale eh, riciclato, riguarda la riciclabilità dei prodotti, riguarda il tappo collegato alla bottiglia, che detta così sembra una cosa facile ma in realtà è complessissima da organizzare con investimenti ingenti sulla produzione e con un beneficio che è tutto da chiarire, noi stiamo raccogliendo adesso dei dati, sembra che dipende poi da diversi paesi, tra il 90 e il 95% dei tappi arrivino già legati alle bottiglie perché banalmente è capitato anche a me, uno beve la bottiglia, la schiaccia e la chiude con il tappo, quindi bisogna capire qual è l'entità del problema, sicuramente l'entità dei costi per risolvere questo problema sono enormi, costi che ovviamente l'industria deve sottrarre ad altre voci. Su questo però noi siamo già avanti, quindi come industria abbiamo già assunto degli impegni che vanno nella direzione in cui sta andando la legislazione europea, in cui spieghiamo vada la legislazione italiana, tenendo conto delle difficoltà che sono state finora evidenziate, perché crediamo che sia dovere dell'industria partecipare a trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono, soluzioni che devono essere graduali, che devono essere informate e che devono andare nella direzione trattata molte industrie che fanno parte della nostra associazione hanno il 100% del packaging riciclabile, ne mancano veramente poche e da qui a brevissimo lo saranno tutte, già adesso si utilizza e si utilizzerà sempre di più il resaggable PET all'interno dei nostri packaging, c'è anche un problema di quantità e di approvvigionamento che speriamo si risolva e già adesso siamo a fianchi dei consorsi per sostenere la raccolta e eh, il riuso dei prodotti eh, il riciclo dei prodotti. In questo va detto c'è un ambito di educazione che è importante da considerare perché anche il consumatore fa parte di quel concetto di economia circolare perché ricordo quel sacchetto non si è suicidato buttandosi in mare ma qualcuno ce l'ha messo. Quello che auspichiamo come industria ovviamente è che si applichi il buon senso nell'implementazione della normativa, che si tenga conto della realtà che si tenga conto dei materiali che stiamo utilizzando, che si lavori in armonia con la legislazione europea quindi senza inutili fuga in avanti in un paese come il nostro che più di altri è esposto alla tematica che si tenga sempre presente che quando si parla di plastica si parla di posti di lavoro tra chi la produce la plastica ma anche tra chi la utilizza la plastica come facciamo noi e chi poi la vende nei punti di vendita eh, che eh, sostenga quindi anche le imprese nel, nella crescita, nel miglioramento eh, nel raggiungimento di quegli obiettivi che ci siamo dati valutando però l'impatto a 360 gradi quindi approfondendo il tema non parlando per slogan o per immagini perché è facile, la comunicazione lo sa che è molto forte ma non è probabilmente il modo corretto e poi ci sono fenomeni che stanno nascendo in giro eh, per l'Europa che mi hanno molto colpito la settimana scorsa ero in Norvegia, mi dicono di una legge che dovrebbe da qui a breve vietare la vendita di vini di un valore minore ai 15 euro in vetro, ma saranno obbligati a venderli in pietì. Quindi eh, diciamo, se il mondo sta andando in una direzione eh, bizzarra, ecco, è importante analizzare i problemi, approfondirli e trovare delle soluzioni che consentano di arrivare a quegli obiettivi senza distruggere e devastare importanti settori industriali del Paese. Grazie. Costi posti di lavoro, sentite che è un termine che ricorre e in continuazione perché è poi una delle questioni centrali ed è veramente incredibile che si possa frettolosamente dimenticare questo aspetto quando poi si fanno continue osservazioni e anche critiche sulle crisi economiche dell'Occidente, sulla difficoltà di produrre, sulla difficoltà di tornare ad avere quell'ascensore sociale che è stata la grande forza e la grande caratteristica della nostra azione negli anni 60, 70, 80 e poi a un certo punto si è interrotto bruscamente e con iniziative frettolose oltre che interrompersi muore per sempre. Continuiamo con questi interessanti contributi, adesso abbiamo Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi confesso che ascoltando il dibattito con attenzione su cose che ovviamente conosco molto bene, anziché esaltarmi mi sono, un po mi sono buttato giù, non mi va di parlare, perché... ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di ignoranza strumentalizzazione, demagogia. A me è piaciuto molto l'intervento di Maria Giovanna Maglia all'inizio, da donna libera, perché una persona libera l'ha dimostrato, no? come libera anche Elisabetta Gardini, col cui staff ho collaborato non direttamente con lei, perché non cerco visibilità politiche, pur venendo da una famiglia di alta tradizione politica eh, che, grazie alla quale abbiamo avuto delle leggi sociali molto importanti ma faccio un altro mestiere e a me mi disgusta tutto questo perché la nostra industria l'industria che io rappresento è un'industria che lavora sui temi della sostenibilità da molti anni forse ha sbagliato a non comunicarlo perché oggi si vive nel mondo della, della comunicazione noi abbiamo ridotto il peso del 40% delle bottiglie di plastica non lo dice nessuno abbiamo fatto un'altra cosa dovete sapere che fino al 2010 in Italia c'era un decreto ministeriale che vietava l'utilizzo di plastica di PET riciclata nella fabbricazione di nuove bottiglie abbiamo avuto, abbiamo chiesto ed ottenuto il decreto che abrogasse quel divieto e come abbiamo voluto fare? Ci abbiamo messo due anni, abbiamo stipulato una convenzione di studio con l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo girato l'Europa, siamo andati a Lione, a abbiamo visto i sistemi, abbiamo chiesto il decreto. Se non eravamo noi a promuovere, oggi ancora l'Europa prevede di farci utilizzare la plastica riciclata, che già lo facciamo peraltro, non abbiamo bisogno dell'Europa ma non si sarebbe potuto fare quindi l'industria fa, l'industria ha bisogno di tempi ha bisogno di soldi per investire il dibattito che oggi si sente parlare di plastiche bioplastiche sono mezze chiacchiere ci sono gruppi che lavorano eh, che studiano ma ancora non ci siamo sicuramente ci arriveremo non si sa quando ma lasciamo lavorare l'industria piuttosto evitiamo che queste tematiche così delicate diventino un, un proprio strumento di concorrenza tra imprese. C'è qualcuno che si vanta di fare la bottiglia biodegradabile o biocompostabile? Vero? Non è biodegradabile, è biocompostabile. Poi voglio sapere dov'è un centro di compostaggio, non dico a Roma dove non c'è neanche un centro di raccolta, insomma perché viviamo in una... Bah, non lo so Quindi, appunto, fuori dal mondo e poi che cosa succede? che magari fa 3, 4, 5 milioni di queste bottiglie e poi fa un miliardo di bottiglie in piedi io questo lo trovo dal punto di vista della concorrenza imprenditoriale lo trovo una degradazione di questo sistema demagogico queste caraffe qua a me non fanno per niente piacere perché sono anch'esse frutto dell'atteggiamento di mare. Io alla signorina Greta gli offrirei molto volentieri quest'acqua. E mentre io sto parlando di cose serie che mi fanno anche arrabbiare, là dentro c'è chi si sta divertendo e sono i batteri, lati e lover, Bravo. che si stanno divertendo. Bravo. Perché io vorrei analizzarla, quell'acqua là, e vi vorrei far vedere l'attività sessuale di quei signorini lì sono, questi sono i temi poi al ministero tizio mettono le caraffe le borracce di alluminio riciclabile fatte da chi? dal Cial cioè il consorzio che con noi sta nel Conai dov'è il presidente del Conai? non è lui, è un altro cioè, a, a quelli gli tagli le mani cioè ma tu che fai, fai concorrenza a noi facendo le, le borracce di alluminio riciclabile no? e non vi sto a dire che ovviamente nella borraccia di alluminio riciclabile non ci metterai mai l'acqua minerale, ci metterai l'acqua di rubeto grandissimo rispetto per la qualità dell'acqua di rubeto ma è un'altra acqua l'acqua minerale e l'acqua di rubeto sono acque come ha scritto un magistrato in un'ordinanza che ha colto il nostro ricorso ontologicamente diverse perché una è pura l'origine, batteriologica, l'altra è casomai purificata, cioè è trattata e disinfettata. E quando promuoviamo le borracce di alluminio riciclabile, ma qualcuno si è chiesto che problematiche igienico-sanitarie possono recare? Vi immaginate uno che si attacca a una borraccia per una settimana... Quindi bene, cosa dentro ma il problema allora la sostenibilità è un grande problema ma forse prima viene anche il problema della salute e dell'igiene e dell'igiene no? tutto questo viene trascurato tutto questo passa sopra a tutto perché? perché nella massima disinformazione ignoranza e soprattutto demagogia sono tutti atteggiamenti demagogici che vogliono far presa sul consumatore che attenzione è molto meno stupido di quello che si ritiene perché il consumatore italiano si è fatto furbo non solo legge l'etichetta ma sa benissimo che questo dibattito è un dibattito pompato demagogicamente noi dal 1 gennaio stiamo ancora crescendo come mercato, dopo essere cresciuti nel 2017 dell'8%. Quindi la nostra è un'impresa florida, è un'impresa che fa un prodotto, fa in bottiglia, perché noi imbottigliamo un prodotto che è diventato un fiore all'occhiello del mediunitero italiano. Noi ne esportiamo un milione e mezzo di litri, con un saldo attivo sulla bilancia dei pagamenti sono in una sede istituzionale queste cose dovrebbero interessare di 500 milioni poco ma sono 500 milioni stiamo raggiungendo la Francia che ha un saldo positivo per circa 600 milioni quindi noi andiamo avanti però ci, ci arrabbiamo tutti i giorni, apriamo il giornale e lo leggiamo di tutti i colori, addirittura adesso ci sono i comici che ci si mettono a prenderci in giro, a parte Grillo che non so quanto ancora faccia il comico che, che ha fatto un post, una cosa pazzesca, ma c'è anche un comico che vi segnalo perché è divertente, che l'ho visto su Si Sud, Rai Sud, come si chiama quello spettacolo che fa la Rai? Made in Sud che dice, ma pure a Napoli stiamo facendo a, a, a, plastic free lungo mare però ci sta qualcuno con un bicchiere di plastica e poi finisce lungo mare, il problema non è un bicchiere nella mano de, del consumatore il problema è a me, a me che in ne renda capa cioè, il problema è che quello che il quel bicchiere non lo può buttare in mare non lo deve buttare in mare e allora qui il nostro il nostro lavoro cos'è? Qui ci sono dei soggetti che si nascondono, in primis comuni e regioni, perché è vero che attraverso il sistema Conego Repla stiamo lavorando molto, ovviamente come ha detto giustamente l'ingegner Ciotti, più aumenta la raccolta e più noi dobbiamo pagare il CAC questo acronimo terribile. Tenete anche conto che a seconda del prezzo di mercato della materia prima, questo CAC va dal 10 al 15 al 20-25% del prezzo, cioè non sono pochi soldi. Ma oltre a, a, a, a, questo, a questo problema qui in specifico, noi dobbiamo anche insistere, lavorare perché in città, ma insomma a Roma, Roma ha 20 municipi, no? mi risulta che nell'undicesimo faccio una raccolta poi non lo so se la fanno, io abito ai Parioli, che a Roma oh, stai ai Parioli oh, ai parioli io sono quattro cassonetti pieni di roba con quattro gabbiani che la mattina se non sto attento mi mordono pure sul collo giganteschi, eh? giganteschi. Non sono, cioè, sono aquile, aquile. Ah, va bene Allora, questi sono i problemi allora questa gente qui venisse nell'industria a vedere come lavoriamo noi l'attenzione che mettiamo alla sicurezza l'attenzione che mettiamo alla sostenibilità sulla sostenibilità ci dobbiamo mettere d'accordo una volta per tutte come quei, quei medici quei dietologi che vanno da Vespa e ognuno ne spara uno. Ah no? Oh no, la dieta è basata sul controllo delle calorie no ma che dice è basata sul piccolo insulinico no? allora la sostenibilità su cosa si basa? mi pare di sapere che si basi sull'emissione di CO2 prevalentemente no? vi ricordate il buco dell'ozono? pare che questo buco si sta richiudendo no? perché non ne parla più nessuno il buco si sta richiudendo allora se uno dei parametri importanti è l'emissione di energia carbonica il ciclo della plastica è il meno inquinante. È il meno inquinante per il peso, per la leggerezza, per il fatto che l'abbiamo la sgrammato nel corso de de degli anni, perché altri materiali si producono a temperature elevatissime: il vetro si produce a 1700 gradi in alti forni, viaggia vuoto, viene riempito, ritorna pieno, è pesante, cioè, ma una volta per tutte vogliamo chiarire questi punti. La sostenibilità passa attraverso il controllo delle emissioni di del CO2, sì o no? Allora di cosa stiamo parlando? Poi arriva l'Europa, ora è strano no? che in una situazione italiana dove tutti ce l'hanno con l'Europa, non c'è forza politica che ogni giorno non la bacchetti, eh, il belino è una cavolata, eh, per non parliamo, eh, ci obbligano a, cioè, eh, fanno una bozza di direttiva, bozza di direttiva perché non è ancora approvata, va il Consiglio Europeo il 16 maggio per l'approvazione e fino al 16 maggio qualcosa potrebbe anche cambiare, no? Forse forse, e tutti la cavalcano anzitempo anzi, parlano noi anticipiamo la direttiva europea che è stata approvata ma dove è stata approvata? Ma che cosa anticipi? Allora Delibera balneare 2019 della regione Puglia. Negli stabilimenti balneari è bandita la plastica: piatti, bicchieri, eh, posate, eh? bottiglie di acqua minerale in plastica che non abbiano il tappo attaccato. Il tè del capo. Cioè, ecco, L'Europa la prevede come misura, poi è una misura, non so come la possiamo definire una grande cavolata perché, perché le, le bottiglie che tornano dalla raccolta di PET hanno il 90%, il 95% hanno il tappo, perché il consumatore cosa fa? Le consuma, poi le schiaccia, le tappa chiude l'aria e, e quindi torna il tappo e attenzione, il tappo è un PET ad alta densità si ricicla, ma non si può riciclare insieme al tereftalato perché, si, perché se no il riciclo si, si inquina, non si può fare ma quindi è materiale buono allora questi, questi sono i temi e anticipano queste cose qui cioè loro anticipano la direttiva europea che peraltro dà tempo 3-4 anni per trovare la tecnologia del tappo attaccato perché tutto sta nel fatto che una volta che tu sviti il tappo quando versi l'acqua il tappo non vada sull'acqua e quindi l'acqua esce fuori perché questa è, questa è la tematica no? vedremo, noi ci stiamo studiando l'industria dei tappi con cui io sono in contatto ci sta studiando, sta lavorando anche a livello di UNI, come si chiama, a livello europeo, su, che fa delle direttive e delle normative. Speriamo soltanto che da qui al 16 maggio il Consiglio non obblighi questi organi di autodisciplina a suggerire all'Europa di adottare normative tecniche specifiche, cioè norme. Per cui la forza Newton per aprire il tappo dovrà essere pari a... Eh? Figurati, io apro una bottiglia, oh, no? corro subito dai carabinieri, non c'è la forza Newton. Oh, no, ma Causa, perché questo si porta a fare. Allora, tutto questo non solo è illogico e razionale, ma la cosa che stupisce è che non è cavalcata. Come? Qui dentro, in questo palazzo, a 400 metri, in moltissimitore, si contesta l'Europa tutti i giorni e poi ci si beve... Questo, questo bibitone, come possiamo definirlo, variegato, eh, contaminato, ecco, contaminato da spinti ideologismi, perché qui c'è tutto l'ideologismo che circola nel web, no? l'isola di plastica che è grande il doppio della Francia, che galleggia non so dove, ma non galleggia propriamente, perché se no sarebbe stata scoperta galleggia 20 cm sotto il livello normale cioè Galilei si ribalta nella tomba no? Galilei dice ma come? è possibile che galleggia a 20 cm sotto? e poi come è stato detto viene alimentato da 10 fiumi e non ce n'è uno europeo ma vi faccio un altro esempio un'università americana fa uno studio sulla presenza di microplastiche nelle acque minerali e nell'acqua potabile tema che noi conosciamo lo stiamo studiando da anni, è un tema molto complesso. Questo studio viene dato alla stampa in Italia in occasione della giornata mondiale dell'acqua, l'altro anno, dopo tre anni che era uscito. Guarda caso la tempestività. Giornata mondiale dell'acqua, microplastiche. Lo studio arriva a dire che ci sono microplastiche utilizzando una metodologia che non è scientificamente validata, cioè ditemi qual è lo, il sinonimo l'opposto, il contrario di validato, una cavolata cioè non lo so che cosa dicono loro? Abbiamo utilizzato un reattivo che si chiama rossonilo Red Nile, il quale lo utilizza e colora di rosso quello che colora è tutto a microplastica ma che dite? Io l'ho comprato il Nilo, sono andato a cercarlo costa 500 euro 0,5 grammo, una cosa del genere, l'ho comprato, l'ho portato all'università, alla sapienza di Roma. Ho fatto fare il test, era tutto rosso, ma perché? perché colore rosso perché ci sono le microplastiche nell'ambiente perché ci sono le microplastiche nell'apparecchio cioè analisi del genere necessitano di metodiche validate dalla comunità scientifica per essere definite analisi scientifiche devono essere ripetibili ripetibili cosa vuol dire? che qualsiasi laboratorio del mondo utilizzi quella metodica trova quel numero di microplastiche tutto ciò non esiste eppure hanno ammorbato vostre microplastiche nell'acqua, cioè, certo che c'è un problema, ma quando l'altro giorno ho letto che sulle le cascate del cervino, all'origine del cervino hanno trovato microplastiche, allora adesso una, un articolo di ieri delle Figaro, eh, microplastiche, non so in quale monte della Francia, ma certo, ricordo solo che l'industria tessile sintetica ha 85 anni. Vi penso, potete immaginare che cos'è lo scarico di una lavatrice? ormai non posso più dire del di, di ceto operaio che ha le tute di plastica, ma le nostre, noi viviamo di pile di plastica, che è che di noi non c'è un, una tuta di pile dove va a fare giochi, addirittura l'Oro Piana ha creato lo storm system, ha brevettato lo storm system che è una fodera, un interno di giocoli fatto da eh, incrocio di fibre di cascine con cioè con bottiglie di plastica non questa riciclate, va bene? allora ci sono impieghi nobilissimi del PT, oltre a, fare, a tornare a fare il bottle to bottle no? poi c'è l'ultimo tema l'avete già toccato ma ma sto PT riciclato dove sta? cioè noi saremmo obbligati a mettere il 25% entro il 2025 e il 30% entro il 2029 ma dove lo, abbiamo trovato? Dove lo troviamo sto PT riciclato? non ce n'è di PT riciclato c'è, ma ce n'è pochissimo ce n'è pochissimo allora qui andiamo a prendere impegni andiamo a, a, a rati ratificare previsioni quando sappiamo che sarà molto difficile realizzarlo, ma non per la tecnologia ma per l'offerta che c'è sul mercato e poi c'è un ultimo dettaglio lo ha indirettamente detto prima, mi pare l'ingegner Ciotti se noi andiamo a prendere il riciclato dalla Cina, a noi i NAS ci fanno chiudere il giorno dopo, non so se ne rendo conto, perché noi abbiamo anche un problema di sicurezza alimentare, che per noi è il primo problema vis-à-vis -vis del consumatore, è la sicurezza alimentare. Allora io vi ringrazio, vi invito a bere questa roba qua. E allora, Il dottore Fortuna aveva esordito dicendo di essersi depresso, di avere poca voglia di parlare, poi ci ha dato due o tre dritte di quelle fulminanti e da tonde lui. Uno come di, come dire, con una storia talmente ricca dall'aver diretto una borsa, non essersi messo paura delle brigate rosse che possiamo, anche, che possiamo anche sapere perché è così interessante quello che dice. E due cose, una cosa mi voglio sottolineare più di tutte, quando dice che della supinità, della piageria, dell'atteggiamento generale con eccezioni naturalmente rispetto all'Europa e ai diktat europei, a questa maggioranza di consenso che si vuole per forza mantenere, per cui una direttiva non ancora votata già per ragioni secondo me e di piaggeria e di propaganda a certe volte, viene ripresa e addirittura aumentata, addirittura incoraggiata a livello locale senza che ve ne sia ancora necessità. Che tipo di incultura manifesta questo e che tipo di mancanza di dibattito e di educazione. Adesso io devo dare la parola lo ringrazio, devo dare la parola al senatore Arrigoni Paolo Arrigoni che fa parte per la Lega della Commissione Territorio e Ambiente perché anche lui poi deve lasciarci ed è così ringraziamo i politici che oggi hanno lasciato l'aula e le commissioni per venire da noi. Prego. Sì, grazie. Un buongiorno a tutti e un ringraziamento a Fare Ambiente, a Corepla, a Unione Plast e a Confida per aver organizzato questo convegno e grazie per l'invito. Allora, la direttiva plastica monouso, eh, sottolineiamolo, rientra nella più ampia eh, strategia europea eh, della, della plastica eh, nell'economia circolare e quindi incominciamo subito a dire che in questa eh, strategia eh, la plastica viene considerata importante in diversi settori eh, perché è un materiale leggero e innovativo eh, nelle eh, costruzioni delle automobili, negli aerei e questo consuma, consente di ridurre il consumo di, di carburante e di emissioni di CO2 è un importante materiale di isolamento nell'edilizia e questo aiuta a risparmiare energia e sappiamo bene quanto l'efficientamento energetico è importante ed è uno degli obiettivi principali se non il principale nel piano di transizione dell'economia circolare. La plastica è importante negli imballaggi che garantiscono la sicurezza dei generi alimentari e questo consente anche una riduzione del rifiuto alimentare. Allora anch'io concordo, concordiamo come Lega che il recepimento sostanzialmente in Italia in anticipo di questa direttiva sulla, sulla plastica attraverso l'operazione Plastic Free è eh, l'ennesima eh, riprova che in Italia molti vogliono fare i primi della classe mettendo all'agonia eh, questa, questa, questa plastica peraltro lo dico anche dal sindaco facendo delle ordinanze che per oltre il 50% leggevo prima un articolo sono considerate illegittime eh, allora la lega eh, sul tema ma comunque in generale, lo ribadisco, ha un atteggiamento pragmatico, l'ha avuto, non ha un atteggiamento ideologico, siamo per la tutela dell'ambiente, ma siamo anche per la tutela di un comparto importante, eh, italiano, che rappresenta il 40% di produzione all'interno dell'Europa, che conta 3.000 dipendenti a cui noi pensiamo con particolare attenzione, un fatturato di un miliardo eh, di euro all'anno che non possiamo assolutamente trascurare, così come non vogliamo assolutamente trascurare la tutela dell'ambiente. Allora... Qualche, qualche permessa, qualcuno eh, che ha intervenuto prima di me l'ha detto ma lo ridico anch'io e eh, me lo voglio ricordare. Allora eh, diciamo eh, dei dati eh, che sono inconfutabili, il 95% della plastica disperso nel mare, il cosiddetto marine litter, viene da 10 fiumi che sono extraeuropei e un altro dato importante che ci viene fornito nei produttori italiani di, di, di stoviglie monouso in plastica, che lo ricordo rappresentano il 40% della produzione europea, ci dicono che le stoviglie monouso in plastica europee incidono per meno del 3% della plastica usata solo per gli imballaggi. E allora se questo è vero e pare che gli stessi produttori di stoviglie monouso italiane hanno commissionato uno studio Life Cycle Assessment, cioè sul eh, comparativo asseverato e mai confutato che dimostra che l'impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica è sì superiore a quello delle stoviglie riutilizzabili, ma mediamente inferiore a quello eh, di eh, monostoviglie alternative a torto recepite più sostenibili. E ci domandiamo e dobbiamo chiederci seriamente, siamo così sicuri siamo così sicuri che i prodotti in monouso in materiali alternativi a quelli in plastica riducono la dispersione dell'ambiente e, eh, e i danni dall'ecosistema e quindi un approccio pragmatico avrebbe dovuto eh, consentire di eh, favorire ove possibile eh, le eh, stoviglie monouso riutilizzabili, favorire scelte basate su dati oggettivi. Eh, sostenere e incentivare il riciclo delle plastiche e soprattutto educare al senso civico la popolazione del nostro paese. In, tel, in tal senso come gruppo della Lega al Senato abbiamo voluto fortemente appunto per sostenere questo comparto produttivo italiano importante. Eh, promuovere e ottenere la votazione del, di un emendamento in legge di bilancio l'1.2448 che è diventato legge attraverso il comma 802 che di fatto introduce una fase transitoria, consente alle imprese italiane di potersi riorganizzare eh, in cinque anni: di riorganizzare i propri. Eh, sistemi cicli produttivi, di mettere degli strumenti di sostegno a favore da parte del legislatore a favore di queste, di queste imprese e di produrre quella sensibilizzazione importante che. Eh, in qualche modo eh, devono eh, recepire i nostri, i nostri cittadini. Quindi in sostanza il, il comma 802 eh, della legge di bilancio prevede in via sperimentale su base volontaria da parte delle imprese l'adozione da parte dei produttori di prodotti in plastica a monouso di misure dirette a rafforzare la raccolta differenziata attraverso l'adozione eh, di modelli eh, che consentano il riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossili con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime e seconde nel ciclo produttivo e l'impiego massivo anche delle plastiche eh, biodegradabili. Bio, eh, e per eh, diciamo, l'attuazione di questa norma in legge di bilancio abbiamo previsto anche una somma eh, esigua ma ancorché importante di 100.000 cento, euro per sostenere questa importante eh, sperimentazione dopodiché il nostro ruolo non si è esaurito eh, attraverso l'introduzione di questa misura e legge importante, e eh, come gruppo lega e senato abbiamo anche chiesto in commissione tredicesima ambiente di eh, avere eh, una, un affare assegnato eh, che entrerà nel vivo nel mese di maggio dove vogliamo che eh, venga realizzato un ampio dibattito e confronto con tutti gli stakeholder del settore perché eh, certi eh, atteggiamenti eh, demagogici eh, vengono eh, meno perché le decisioni del nostro Paese possano essere sostenuti da dati eh, scientifici e non eh, dalla ideologia imperante. Eh, detto questo io mi auguro che in questa, in questa eh, fase che partirà, ripeto, a maggio o giugno eh, i produttori Siano, quei, siano essi quelli delle plastiche tradizionali ma anche quelli che da tempo hanno investito e stanno investendo sulle cosiddette eh, plastiche biodegradabili o biocompostabili, non facciano la guerra fra di loro ma si mettano insieme per il bene del sistema produttivo italiano. Questo è un approccio che che noi come Lega auspichiamo e rivendichiamo con orgoglio che misure concrete a difesa del comparto le abbiamo pensate e introdotte nella legge di bilancio e anche nella Commissione tredicesima del Senato. Vi ringrazio.